Benvenuto all'ascolto a tutte e a tutti. Riprendiamo finalmente il tema del karman. Tutti noi usiamo ormai questa parola e ne diamo anche per scontato il significato e la provenienza, ma in realtà il termine karman o karma, come si dice colloquialmente, ha una storia lunga in India. E infine nel buddismo acquista un significato complesso che non corrisponde appieno all'uso corrente che ne facciamo. Facciamoci spiegare eh, il significato di questa parola finalmente a fondo da uno studioso molto esperto sul tema e sui testi che ne parlano, che ha tenuto conferenze all'Istituto Internazionale di Studi Sudorientali, di cui è presidente Tiziana Lorenzetti, e all'Associazione di Meditazione e di Consapevolezza Lameco. Vuoi presentarti tu stesso? Sì, attualmente insegno religioni e filosofie dell'India e anche lingua e letteratura sanscrita alla sapienza. Quindi vogliamo subito cercare di capire che cos'è questo Karman. Innanzitutto si dice Karman o Karma? Karman è la forma tematica della parola e normalmente quando si cita una parola sanscrita lo si fa alla forma tematica. Quindi diciamo che karman sarebbe il modo più corretto di citare questa parola. Karma senza l'n finale è il nominativo accusativo della parola, quindi una forma che in effetti esiste ed è possibile usare, anche se appunto non è il modo in cui si citano generalmente le parole sanscrite, ma Insomma. La lingua è una convenzione, noi diciamo Karman per rispetto degli studiosi che si affaticano su questi testi. Allora eh, innanzitutto molti credono che il Karman sia un concetto buddista, è vero questo? E no, l'idea di Karman è panindiana, cioè sostanzialmente hanno una loro versione del Karman eh, tutte le scuole filosofiche indiane. Sono versioni un po' diverse l'una dall'altra, ma sostanzialmente la concezione è indiana. Sono molto poche le correnti filosofiche che non credono al Karman in qualche sua forma. Karman che significa? È vero che significa come tutti credono questo ho fatto una cosa e quindi la pagherò appunto detto in modo molto banale eh, oppure viceversa ho fatto una cosa e, e meriterò compenso in un rapporto meccanico di causa effetto è questo che molti intendono così intuitivamente sì ci arriviamo innanzitutto eh, cosa significa eh, propriamente eh, Karman? Quindi Karman è un sostantivo, è un nome d'azione che deriva dalla radice sanscrita kr, che etimologicamente è imparentata, per esempio, con l'italiano creare, la stessa forma. Che significa kr in sanscrito? Kr è il modo più generico per dire fare. Ora, nel senso più specifico, venendo, diciamo, al, al campo filosofico-religioso, che cos'è il karma? Ogni azione eh, che abbia una qualche rilevanza etica, naturalmente non tutte le nostre azioni hanno una rilevanza etica, ogni azione che abbia una rilevanza etica, dicevamo, ha due risultati, ha due frutti. Uno è immediatamente visibile. Supponiamo che io dia un pugno a una persona per strada. Beh, quella persona si farà male, forse cadrà per terra e quello è, diciamo, il frutto, l'effetto immediatamente visibile. Meno ovvio, e qui entra il concetto di Karman, è l'effetto che rimane al momento invisibile, ma si manifesterà in un futuro. E quale tipo di effetto sarà? Sarà una ripercussione su di me eh, che ho compiuto un'azione moralmente rilevante, in questo caso un'azione cattiva, e dunque la ripercussione eh, sarà cattiva. Ora, quale sarà esattamente la ripercussione? Io non posso saperlo, né posso sapere quando e in che circostanza si verificherà. L'unica cosa che posso sapere è che certamente questa ripercussione si verificherà. La stessa cosa vale naturalmente per un atto moralmente apprezzabile. C'è un legame di affinità, per cui questo effetto che io non posso vedere sarà affine alla mia azione. Per esempio, venendo qui ai testi buddisti, ma è qualcosa su cui eh, gran parte delle correnti filosofiche indiane sarebbero d'accordo, se io, per esempio, in questa vita ho l'abitudine di arrabbiarmi, nella prossima vita rinascerò come brutto, perché la rabbia tende a causare bruttezza. Però risulta anche abbastanza triste considerare una persona brutta come una persona che se lo merita. Nasce brutta, dice sai sei brutta perché sei stata cattiva. Insomma, Non mi sembra un una considerazione morale neanche in linea con la visione buddista che tende a, ad apprezzare il valore di ciascun essere umano, eh, anche nascosto, a volte, anche, a volte impedito nella sua manifestazione. E tra l'altro ci sono molti condizionamenti che portano appunto persone a commettere crimini, come persone vissute in ambienti molto corrotti, fin da bambini, abituati a mangiare pane e violenza e che magari non sono così liberi nel loro arbitrio, nella loro capacità di, di decidere insomma le cose sono molto più complesse al di là del richiamo alla responsabilità che ci sembra assolutamente prezioso questo fatto di, di fare le cose perché abbiamo paura di una punizione un po' come la mamma che ci dice guarda che se fai questo ti do le totò insomma mi sembra molto infantile molto poco favorevole a una maturazione di una vera responsabilità e comprensione dell'universale sofferenza dell'essere umano e della necessità di comprensione compassione educazione dei nostri istinti così che eh, si spera riusciamo a non provocare dolore a noi stessi e agli altri, secondo il sistema di valori che eh, condividiamo civilmente. Allora, qui ci sono molte questioni. Questo, dicevamo, appunto non è un'idea specificamente, specificamente buddista. Il messaggio buddista arriva dopo. E qual è? È che il kamma, che sia buono o cattivo, no? che quindi implichi merito o demerito, va trasceso. La persona è chiamata comunque a trascendere questa condizione, a trascendere il condizionamento del karma e questa è già insomma un'idea più specificamente eh, buddista, nel senso che ci sono scuole che danno meno Importanza a questo trascendimento del uh, karman e eh, danno più importanza a valori che noi definiremmo terreni, cioè statici, una volta che hai il tuo karma, sei di quella casta, rimani di quella casta per sempre. Insomma, esattamente, esattamente, insomma, ci sono. Ecco, nel buddismo c'è il superamento delle caste. Insomma. Il Karman non va confuso col destino, eh, sono due cose diverse. In India esiste tanto il concetto di karma, di cui stiamo parlando e di cui ancora parleremo, quanto il concetto di destino. Il destino in sanscrito è chiamato niyati, ossia necessità, quella, quella che in greco si sarebbe chiamata anamke, o altrimenti detto daiva, ossia daiva, ossia ciò che è divino, la volontà degli dei. Prendiamo il canone del buddismo antico, che è comunque straordinariamente esteso. Beh, io non trovo una sola idea di karma, ehm, ne trovo molte, e tra l'altro trovo diversi passi in cui si dice che non è certo il karma eh, l'unico fattore a determinare la vita presente, la condizione presente di ciascun essere. Facciamo il caso della malattia, no? Eh, si dice, beh sì, una malattia può essere determinata dal cattivo karma, ma può anche essere determinata dal fatto di essere stati eh, esposti al vento, al cattivo tempo, può essere determinata da un clima che non coincide con quello che ci si aspetterebbe in una certa stagione, può essere determinato da una ferita che si è subita precedentemente, no? E questo fa vedere che il karma eh, sì, diciamo, può avere un effetto, quasi certamente ha un effetto sulla nostra vita presente, ma non è un effetto di tipo deterministico. No? Il Buddha, per spiegare questo, fa un esempio. Se io eh, lancio in aria un bastone, beh, sicuramente so che questo bastone cadrà, ma non so come cadrà, non so se cadrà su un'estremità oppure cadrà eh, sull'altra estremità, oppure cadrà di piatto, io questo non lo posso prevedere. Allo stesso modo, appunto, l'idea di Karman eh, non è deterministica, quindi dire che una persona è in una certa condizione solo perché in una vita precedente ha commesso un, uh, un certo peccato, chissà poi quale peccato, uh, diciamo non è coerente con questa idea che il Karman appunto non è un meccanismo d'oreleggeria. il Karman non è un che deterministico. Questo mh, vale a spiegarlo un'altra caratteristica idea buddista, cioè un'idea che esiste in tutto il mondo buddista e non soltanto nel buddismo antico del quale stavamo parlando, è l'idea che il merito sia trasferibile, ossia se io ho accumulato del merito, in altre parole del karma positivo di cui attendo la manifestazione, eh, beh, l'atteggiamento moralmente più apprezzabile non è attendere la manifestazione di questo. Karma uh, positivo di questo merito che io ho accumulato, um, per esempio, ascoltando un discorso di Dharman o facendo una donazione al, al Sangha, cioè alla comunità monastica. No, l'azione migliore che posso fare è devolvere ad altre persone questo merito accumulato. E quali sono queste altre persone? Beh, spesso. Io posso devolvere il merito ai miei genitori defunti, un altro diciamo, rituale classico, è quello in cui si devolve il merito accumulato a tutti gli esseri. Dunque, se è possibile devolvere il merito, quindi il karma positivo, è evidente che il karma positivo non è poi questa gabbia no, così rigida come si potrebbe ritenere.